abbiamo la chiesa le chiese carpestre vedete che meraviglie qui intorno a me siamo arrivati alla prima la prima tappa in questa prima chiesa guardate che meraviglia Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. che è nella iniziano le avventure di Diana Jones, tra questi monti eh. potete capire com'è difficile camminare qua sopra stiamo proprio su una cima Molto bello, mi mancavano questi, questi posti spettacolari da sogno. Eh, poi, specialmente per me, che sono in giù. Anni... Questi erano i vecchi refettori dei padri Cappadoci, dei primi monachesimi. Stiamo sì, salendo. <ride> per vedere un'altra chiesa. Sempre tutti quei tempi abbiamo un altro refettorio mi giro così vedete e questo è un altro refettorio e ecco qua c'è più bello così si è trovato c'è proprio una fortuna toccare questi due chi dove fino a qualche decina d'anni fa mangiano ancora i monaci, sì, così, così come li vedete. Tante chiese scavate nel tufo, che vedete davanti, quello centrale all'altare, e intorno si sedevano i muri a pregare. Spero che si veda qualcosa, un artista. Al visito, proprio una fortuna sentire camminare su questi luoghi. Questi luoghi che hanno vissuto i, i padri Capadocci, la Capodoccia, il grande Basilio e, e gli altri che hanno creato il monachesimo e, e tutti questi buchi che vedete eh, abitavano qui intorno, come le chiese che avete visto. Proprio bello, non si rende l'idea che così sperimenta e vive proprio le origini della, le origini del monachesimo, tra vita sorbitica, una coreta, ed è proprio bello, ci dopo. Per far capire io stavo là sopra, dopo la visto qui inquadrato da giù. mi segue sui padri del deserto c'è eh, gruppo che fa del deserto su Facebook ecco dove vivevano cosa poteva essere il loro mondo non era proprio qua il luogo ma simile a questo vedete come vivevano della volta delle proprie mani, come già ho spiegato. Lavoro, preghiera e una volta a settimana si incontravano insieme per pregare.